e le persone dicono che sta succedendo insomma non, non, magari non tutti sono abituati al nostro modo di pregare quindi facciamolo così in questo modo ecco si sta collegando o dovresti vedere la, la ecco scusate che vi dico queste cose ma ecco adesso siete siete collegate tu... Se siete collegati tutti quanti adesso state su youtube quindi se non volete essere ripresi spegnete là eh, chiudete il video scusate chiudete il video pace Alessio, pace Michela pace, pace. pace. pace. pace. pace Andrea pace Andrea pace del allora adesso state, state tutti in diretta Unplice. se non volete essere ripresi eh, chiudete il video ve lo ridico Gloria no. al Signore. Aspettiamo un altro pochino che si collegano anche gli altri. Ecco, questi rumori di sottofondo cerchiamo di, di evitarli. Anche quando toccate il cellulare si sente tutto. Prova microfono, provato il microfono. Si sente. Allora. Si sente prova microfono. Gloria al Signore. Alessio forse No, io ho il volume allora, è tutto abbassato. Sono un attimo, ah, scusate, non ero io. No, era Andrea. Era ah. Andrea che con il suo telefono si è, si è collegato. Scusa, Attenzione. ok. Ok, no, perché io ce ho, ho il mixer con il, yeah, il volume, okay, okay. Che tutto abbassato. Quindi non potevo essere io. No, oh, ero io che con il mio telefono, sto con te su YouTube. Col telefono, è capito, ma io. infatti incredibile, non ho fatto niente. <ride> Vabbè, se colpa è mia, è di tua mamma. Gloria al Signore. Non so se aspettare un altro minuto e aspettare che si collegano anche gli altri. In questo momento siamo già collegati in diretta con YouTube, Ve lo ridico nuovamente per chi magari è entrato in questo momento. Fabrizio, qui stanno a faggiare i botti. Mm -mm, a, eh, sì, sì, sì. a me sì. Eh, allontanati un pochino dal microfono, Marina, un pochetto, poco, poco. Eh, si sente bene comunque la voce, si sente molto bene. Ok. Gloria al Signore. Mm. Alleluia, grazie. Mm. Gloria a te. Allora, Siamo giusto un minutino e poi iniziamo. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Spirito Santo d'amore. Gloria al Padre. Questa che vedete dietro è la nostra piccola chiesa, per chi Alleluia. non la conosce. Una foto che mi ha mandato Maurizio e Francesca, io l'ho messa dietro. Gloria al Signore Gesù. Ecco eh, un'altra cosa, importan una cosa importante: non mi chiamate al telefono in questo momento perché c'è qualcuno che mi sta chiamando. Eh, no, no, attacca per favore. Gloria al Signore. Fratelli, iniziamo, iniziamo. Aspettiamo un attimino, ecco giusto 30 secondi. Prezio, io pido la preghiera perché sto male, male di una gamba. A se vario il giorno, però mi sta aspettando molto brutto, Jessica. Sì, preghiamo per te. Poi c'è una richiesta un po' particolare, molto eh, insomma, sentita che riguarda mh, Domenico, il suocero di Sabrina. Sì. Preghiamo per lui perché sta veramente male. e sì. Ha chiesto preghiere. Presentiamolo davanti al Signore. Sì. Sì. Fratelli e sorelle, sì. preghiamo che il Signore guidi questa riunione. tutto bello. È tutto bello il canale, meraviglioso il zoom, ma dobbiamo chiedere che il Signore stenda la sua mano in questo per benedire, per salvare, per battezzare nello Spirito Santo, per guarire. Questo è il nostro auspicio, cioè noi questo stiamo chiedendo al Signore. Quindi uniamoci insieme nella preghiera. Gloria al Signore. Vogliamo chiudere gli occhi, chiudere gli occhi. Gloria. Pregare il Signore insieme. Gloria, sì. a sì. Senni. Sì. Senni. gloria a Dio, gloria al nome santo allora, del Signore, gloria, a te, signore. Allora, gloria al nome santo. Benedetto il tuo nome, Signore. Gloria Dio. Grazie, Dio d'amore. Signore, di, grazie. Grazie di. signore, di, di, signore, con la voce Dio. più bassa. Gloria, gloria al nome santo del Signore, gloria, gloria a te Dio, gloria a te Dio, gloria a te Dio. glorifichiamo Signore, sei l'eterno il Dio della gloria, grazie per la tua fedeltà e per la tua volontà Padre Santo noi apriamo questo servizio nel nome di Gesù, il benedetto in eterno, gloria a Dio, gloria a Dio, scusate che faccio una cosa. Un attimo l'audio, lo ridò al fratello Maurizio, alla sorella Francesca, però prima di cantare il cantico, prima di cantare il cantico fratelli, ecco qua, devo chiudere alcune finestre, scusate non è ovviamente la stessa cosa che stare in chiesa. Allora, il primo cantico che canteremo è il 492, un giorno di festa. Dice questo cantico. È un inno molto antico, magari qualcuno l'avrà già sentito, altri invece lo sentono per la prima volta. È un, un testo eh, antico quindi, non, è, non sono parole attuali, eh, però, se noi le seguiamo attentamente, ci danno veramente l'idea di quello che il Signore ha fatto nella nostra vita e di quello che Egli vuole ancora in questa sera compiere nei nostri cuori, vogliamo cantarlo con tutto il cuore, il 492, un giorno di festa, gloria a Dio. We'll A Dio. Meraviglioso questo cantico. E fu un giorno di festa. Il giorno che incontrammo Gesù. Quindi non una, una religione, non una denominazione, ma il giorno che abbiamo incontrato il Signore. E per qualcuno può sembrare un modo strano di parlare, dice come avete incontrato il Signore Gesù? Beh, eh, non è che l'abbiamo incontrato fisicamente, ma Quel benedetto giorno che lo abbiamo invocato e abbiamo chiesto al Signore di entrare nei nostri cuori, abbiamo sentito nei nostri cuori la Sua presenza, la Sua vicinanza, il Suo amore e questo ha stravolto, ha cambiato la nostra vita. È stato veramente un giorno di festa. E quando parliamo di giorni di festa, forse qualcuno pensa a una festa a quella che si sta festeggiando oggi, ma la gioia che Dio mette nei cuori. Quando entra nella nostra vita è qualcosa di meraviglioso che non possiamo neanche spiegare, dobbiamo solamente provarlo. E noi questa sera siamo qui proprio per sentire, per cercare la presenza del Signore tutti insieme. Vogliamo cantare l'altro cantico e andare in preghiera, anzi eh, lo canteremo dopo. Vogliamo un attimino chiudere gli occhi ancora una volta e pregare il Signore pregare il Signore che guidi questa riunione, che benedica questa riunione, come abbiamo detto all'inizio. Io adesso riaprirò i microfoni, così possiamo lodare e glorificare a voce bassa il nome del Signore. Alleluia. Gloria al nome santo del Signore. E vorrei invitare il fratello Alessio sì, allora, a darci in preghiera. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie, Alleluia. Grazie. Gloria no, al tuo nome Signore. Gloria te Alleluia gloria al tuo nome Abbiamo bisogno di gloria a no te oh, eh ti, oh, gloria al tuo nome sì Signore noi entriamo al te gloria a te di volta pazza di Signore gloria al tuo nome la di ascoltiamo la preghiera fratelli e sorelle padre Alleluia. Signore, attraverso questi mezzi, Padre, tu ci dai la possibilità, Signore, di annunciare la tua parola, ma che diremo, Signore, noi rimaniamo ancora più stupiti, Padre, perché proprio davanti ai nostri occhi, Signore, si sta concretizzando, Signore, la tua parola attraverso, Signore, la profezia che tu hai detto, Signore, che un giorno ogni anima, Signore, avrebbe ascoltato, Signore, la Tua parola, Signore. E noi sappiamo che oggi praticamente, Signore, quasi al 100%, per cento, Signore, ogni anima vivente sul pianeta Terra possiede almeno uno strumento tipo il cellulare o qualche altra cosa, Signore, dove attraverso, Signore, quello strumento Tu puoi fargli giungere, Signore, questo tuo messaggio vuoi, Signore, attraverso di noi, attraverso altri fratelli, attraverso qualunque altra situazione, Padre, ma noi stiamo vedendo, Signore, come i tempi, Signore, stanno stringendo, Padre, come la profezia, Signore, del rapimento di Cristo e del tuo ritorno sta correndo, Signore, e noi, Signore, che siamo un piccolo gruppo di credenti, stiamo qua riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo di noi e noi ti diciamo grazie, Signore, per questa, Signore, possibilità, Signore. Aiutaci, Signore, a considerare ogni giorno che tu ci doni, Signore, a spendere il tempo, Signore, come tu vuoi, Signore, a investire, Signore, nella tua parola, nella tua via, nella tua verità, Padre. Noi ti preghiamo, Signore, in questa sera, Padre, per ogni presente, Signore. Ti mettiamo davanti a te, Signore, ogni, ogni problema, Signore, ogni famiglia, Padre, ogni situazione, Signore, laddove, Signore, ci sono persone che ancora non hanno accettato, Padre, il tuo nome prezioso, te come Dio personale salvatore, Padre, noi ti mettiamo davanti quelle anime. Tu sei un Dio onnipotente, infinito, e sei venuto sulla terra per salvare, Signore, e noi ti diciamo già grazie, Padre. Benedici, Signore, questa riunione. Benedici il Pastore Fabrizio, Signore. Benedici la moglie Katia e le loro famiglie, Signore. Sì, Padre. Benedici le testimonianze, Signore, la Tua parola, Signore, ogni cosa, Padre, e tutto te lo chiediamo non per i nostri meriti, ma nel nome di Gesù Cristo, il Tuo figliuolo che hai amato e inalzato in eterno. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Gloria, a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia, gloria al Signore. Amen, Dio lodato. Amen, gloria a Dio. Amen. Amen. Gloria al Signore. Adesso fare un altro cantico che si intitola Tu sei venuto qui in terra. Gloria al Signore. Ascoltate Grazie. bene, anzi cantiamolo insieme con loro, questo cantico. Eh, Maurizio, devi attivare il minuto. Signor Presidente, ok consiglio mm -hmm. Cercato Ne savi Ne di mm -hmm. Tu puoi soffrire Signore, mi hai chiamato per nome. Gloria al Signore Gesù. E adesso stiamo un po' correndo, perché non è che siamo molto abituati a queste riunioni in diretta. Siamo abituati a fare riunioni in chiesa. Vorrei subito dare spazio a una testimonianza. In realtà ne avremo tante e avremo molte cose da raccontare. Ognuno di noi potrebbe raccontare la sua storia di come ha incontrato Cristo Gesù, come ha sperimentato la sua grazia. Eh, però mh, insomma ci vorrebbe veramente mh, tanto tempo e, e ne abbiamo scelta una di testimonianza una testimonianza molto bella che riguarda la sorella Pina Gloria al nome santo del Signore adesso la cerco qui per dargli l'audio aspetta sorella Pina che eh, faccio un'altra cosa aggiungi video in evidenza no, sì, ho sbagliato aspettate che la devo cercare prima abbiamo tanti fratelli e tante sorelle collegate Pina Pinetta prova un po' a parlare perché non ti vedo. Eh, qui. sto qua. Aspetta. <ride> aspetta. aspetta eh. Non ti vedo. Guarda, se... sul video che vedo io c'è, pre... eh, vicino a noi eh, c'è... Eh, ma non, ve... non so se vediamo tutti le stesse cose, aspetta. Eh. Eccoti, mm. eccoti qua. Ecco qui la sorella Vina e il fratello Paolo. Eh. Adesso ci racconterà la sua testimonianza. Io spengo l'audio. Prego. Prego. Ma, Prego. Eh, eh, veramente sono felice di raccontare come il Signore ha toccato la mia vita. E, non è una cosa normale eh, parlare davanti a, una, a un computer, quindi mi sento un po' imbarazzata. Spero soltanto di poter eh, concentrare... Eh, tutto quello che il Signore ha fatto nella mia vita, soprattutto le cose più importanti. Io lo ringrazio perché mh, ha fatto veramente cose grandi. Io sono nata in una famiglia cattolica, eh, una famiglia che era veramente osservante e praticante e sono stata educata in questa religione e anch'io da grande eh, ho osservato eh, quello che i miei genitori mi avevano insegnato già da bambina. Eh, ci tengo anche a dire che ehm, il parroco del paese era mio zio quindi vivevo proprio in un ambiente molto pieno molto religioso dico religioso perché poi c'è una bella differenza tra eh, religione e fede nel signore e, ehm, la mia vita era normale non ho avuto grandi problemi eh, anche perché ero figlia unica quindi non c'erano difficoltà e, Credevo di essere una persona per bene, una persona non cattiva, anche perché come si dice oggi eh, non uccidevo, non rubavo, andavo in chiesa, se c'era qualche opera buona da fare la facevo, per cui mi sentivo appagata, normale. Eh, però il mio rapporto con, eh, con il Signore era un rapporto domenicale, pur essendo osservante. Poi durante la settimana dimenticavo questo Signore e ci rivedevamo la domenica dopo e tutt'al più potevo pregarlo se c'era un, un evento particolare e questa era la mia vita religiosa fino al giorno che una sera insieme ad alcuni colleghi di lavoro eravamo a mangiare una pizza e c'era anche una persona che non faceva parte del nostro lavoro e cominciamo a parlare di religione una cosa insolita perché una serata con gli amici non si parla certo di religione ma si parla di altre cose e questa persona che poi è diventata mio marito eh, mi diceva molte cose che per me non erano nuove poi erano strane non corrispondevano ai dettami che avevo io sulla religione e quindi un po' eh, gli rispondevo però poi è finito tutto così ma delicatamente questa persona poi eh, alla fine della serata mi disse eh, le cose che abbiamo dette se tu le vuoi realizzare chiuditi nella tua cameretta prega il Signore e vedrai e leggi la sua parola e vedrai che il Signore si farà conoscere e io veramente ho accettato quell'invito è stata una cosa particolare perché non era normale però l'ho fatto e ho cominciato a leggere la parola e, e lì è successa una cosa veramente meravigliosa eh, grandiosa perché leggevo e dicevo tra me ma capisco quello che leggo, ma che belle cose che ci sono, ma come ci sono cose che sono contrarie a quelle che io faccio cioè una cosa veramente grande, più leggevo e più nasceva questo desiderio di leggere e più leggevo e più il Signore mi illuminava e vedevo che quella persona che dicevo che era brava non era così brava il Signore leggevo e purificava il mio cuore, toglieva, toglieva e questo desiderio era veramente forte, una cosa che ancora oggi sento, ehm, quel sentimento che il Signore metteva nel mio cuore. E, e quindi leggendo questa parola il Signore ha cambiato completamente la mia vita e ho cominciato a leggere e a vedere che nella sua parola eh, c'era scritto tutto, non, non mancava di nulla c'era il presente c'era eh, il, il passato c'era il futuro e per me è stata una rivelazione grandissima e questo desiderio non è che è finito perché dopo anni ancora questo desiderio eh, ce l'ho presente ce l'ho nel cuore e per questo lo ringrazio il Signore e, mh, e praticamente tutte le cose che c'erano scritte eh, io le leggevo e le realizzavo e quindi ho avuto il dono il primo dono che il Signore mi ha fatto è stato quello del perdono dei peccati perché il Signore ha fatto vedere in me quello che non andava bene e mi ha aiutato, mi ha levato tutto quello che non andava bene. Faccio un esempio, magari usavo anche parole scurrili quando dovevo fare un discorso per dargli più enfasi, all'improvviso sono sparite, avevo il vizio del fumo, il Signore all'improvviso me l'ha tolto, tante cose che non andavano bene, ha purificato veramente il mio cuore. E, e, e io ho sperimentato il dono della salvezza, perché questo è il dono della salvezza della vita eterna. Ma non solo il dono della salvezza, ho sperimentato le guarigioni, eh, ho sperimentato tantissime cose che sono scritte nella sua parola. E, e, da quel momento in poi la mia vita è cambiata completamente, ho fatto proprio un'inversione, come si suol dire, a du. Io ho ricominciato una vita veramente serena e tranquilla. E l'amore, la gioia che il Signore ha messo nel mio cuore, non potevo tenerla per me, la dovevo per forza esternare ad altre persone. Infatti regalavo le Bibbie perché, come avevo realizzato il Signore io, volevo che anche gli altri lo realizzassero e fossero felici nella loro vita. E il Signore è andato oltre a questo regalo perché mi ha fatto un regalo ancora più grande. Mi ha fatto conoscere dei fratelli, poter essere partecipi di un'associazione che regala proprio la parola, ne fa dono in posti dove mh, solitamente non tutti possono entrare. Sono potute entrare nel carcere, donare la parola, confortare quelle persone malate, fare il volontariato lì dentro, che è una cosa meravigliosa. Mi ha aperto le porte degli ospedali con i malati oncologici e, andare, e, oltre alla parola di conforto, lasciare proprio la parola, perché è l'unica cosa che poteva aprire il cuore e confortare queste persone. Eh, per me la vita è cambiata completamente in maniera eh, proprio eh, esorbitante. Io non, non ho parole per ringraziare il Signore. La cosa più bella veramente che io voglio lasciare questa sera perché tante cose ha fatto il Signore però la cosa più bella è quella che voglio augurare a chi non lo conosce veramente di leggere la Bibbia, di aprire il cuore al Signore in quella cameretta perché è la cosa più importante perché il Signore è lo stesso ieri e oggi in eterno. Come si è rivelato con me, si rivela con tutti quelli che aprono il loro cuore. Questo libro che il Signore ci ha lasciato è come una, eh, eh, diciamo come un'eredità. Eh, quando qualcuno muore e ti lascia un'eredità, tu vai a vedere che cosa ti ha lasciato per godere di quei beni. E Il Signore ci ha lasciato questa eredità, il Nuovo Testamento, la Bibbia insieme al Vecchio Testamento. E' è la cosa più bella che ci possa essere, perché il Signore ci, dà, ci fa capire quello che era, quello che è e quello che sarà. E l'invito è appunto questo, di leggere, perché oggi lo possiamo trovare come padre il Signore, ma domani sarà nostro giudice se non lo accettiamo nel nostro cuore. E come abbiamo sentito anche nella preghiera, i tempi sono ristretti, il Signore sta per tornare. E Lui ci ha scritto tutto in questa parola, quindi il mio invito è quello di cercarlo di leggerlo e di realizzarlo come lui l'ha fatto con me sicuramente lo farà con voi il signore ci benedica Amen, sorella pina gloria al nome santo del signore bellissima testimonianza gloria a dio vedete ehm, le testimonianze sono diverse ognuno di noi ha incontrato il signore in un modo mh, completamente diverso dall'altro ma c'è qualcosa che accomuna queste testimonianze, e cioè il giorno che abbiamo sentito la presenza di Dio nella nostra vita, il giorno che abbiamo detto a Gesù, entra nel mio cuore, è, sta, è iniziato un cambiamento, una trasformazione. Certo, non è che siamo diventati perfetti, ma il Signore ha cominciato a togliere a togliere tutti quei vizi, quelle abitudini, quel modo di parlare eh, scurrile, eh, c'è stata una trasformazione e questa si chiama nuova nascita gloria al nome santo del Signore quando vi ricordate nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 quando il Signore Gesù parla con, con Nicodemo, e gli dice caro Nicodemo: se tu non nasci di nuovo tu non puoi entrare nel Regno dei Cieli questa è l'unica condizione e il nostro invito amorevole è proprio questo in questa sera comincia a leggere la parola di Dio e chiedi al Signore Gesù di entrare nella tua vita, nel tuo cuore Gloria al Signore Gesù non c'è invito più bello che puoi ricevere in questa sera e noi speriamo con tutto il cuore che tu lo possa accettare vogliamo cantare, prima di passare a una breve meditazione della parola di Dio vogliamo cantare il cantico 32 Io voglio sempre amare Maurizio e Francesca, Gloria a Dio Io voglio sempre amare Te solo mio Gesù E voglio consacrare A Te tutto il mio cuore A Te che solo Hai dato pace al cuore so che Gesù è con me, cambiato è dentro me, il modo di pensare. Alleluia, gloria al nome santo del Signore. E adesso, fratelli e sorelle, vi chiederei di pregare per me affinché il Signore possa guidare la sua parola, possa guidarmi. Il testo mh, che sento nel mio cuore di condividere con voi è nel Vangelo di Marco, capitolo 14, versetti da 1 a 9. Vangelo di Marco, capitolo 14, versetti da 1 a 9. Ok, procedo alla lettura del testo. Mancavano due giorni alla Pasqua. <ride> E alla festa degli azimi, i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo. Infatti dicevano, non durante la festa, perché non vi sia qualche tumulto di popolo. Gesù era a Betania, in casa di Simone il Lebroso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore, rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni indignatisi dicevano tra di loro, «Perché si è fatto questo spreco di olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano irritati contro di lei». Ma Gesù disse, lasciatela stare, perché le date noia? Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi, quando volete, potete far loro del bene, ma a me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, attenzione a queste parole, dovunque sarà predicato il Vangelo anche quello che Costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei Gloria al nome santo del Signore Vi chiederei, fratelli e sorelle cortesemente di chiudere gli occhi e pregare un attimino il Signore Gloria al Tuo nome, Signore Gloria al Tuo nome santo Padre Buono, veniamo a te nel nome di Gesù in questa sera per ringraziarti perché ci hai dato l'opportunità, la grazia, di poterci presentare a te nel nome di Gesù. Signore, ti ringraziamo perché per noi, per noi, Padre Buono, è un grande privilegio. Gloria al tuo nome, Signore, poterti servire, amare, poter fare qualcosa per la tua gloria. Padre Buono, tu conosci... La vita di ciascuno di noi conosci le nostre debolezze. Sai che abbiamo bisogno di Te, dell'aiuto dello Spirito Santo, perché non è con le buone parole che noi riusciamo a raggiungere i cuori, ma è solo attraverso la potenza dello Spirito Tuo. Sappiamo che Tu hai un amore immenso, Signore, che noi non siamo in grado neanche di annunciare, di parlarne. Signore, guida Tu le parole, fai sentire la Tua presenza in questo momento, Padre. Intervieni in quanti ascolteranno, in me, Signore, fa che questo nuovo anno sia un anno di benedizioni, Signore, per coloro che ascoltano, per le nostre famiglie, Signore, per quanti ascoltano la, una parola da parte Tua per la prima volta, Signore, ungi questa parola, te lo chiediamo ogni cosa nel nome di Cristo Gesù, il Signore, che tu l'hai benedetta in eterno, Amen, gloria a Dio. Gloria al Signore, scusate, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. Abbiamo letto nel versetto 1 Mancavano due giorni alla Pasqua e alla festa degli Azimi. Ebbene, si avvicinava sempre di più, mancava veramente poco, fratelli e sorelle, alla crocifissione del Figlio di Dio. Ed anche i discepoli, nonostante erano stati con lui tanto tempo, eppure non avevano ancora capito l'opera che il Signore da lì a poco avrebbe compiuto su quella croce ma al versetto, 3, al versetto 3 leggiamo che Gesù era a Betania in casa di Simone il Lebroso ed ecco che succede qualcosa di particolare qualcosa di strano, fratelli e sorelle mentre egli, mentre egli era a tavola Appunto è scritto che entrò una donna, ora io non voglio addentrarmi eh, sul discorso chi era questa donna, non ci interessa, che aveva un vaso di alabastro pieno di olio profuma profumato. Immaginate un po' la scena, mentre Gesù sta mangiando, stanno tutti quanti parlando, entra questa donna è una figura eh, bellissima, qualcosa, tutto ciò che accade intorno a Gesù è meraviglioso, fratelli e sorelle, ed entra con questo olio profumato, eh, prende rompe l'alabastro e comincia a versare quest'olio sul capo di Gesù. E, mh, questo, questo atteggiamento... Eh, sì, c'erano delle usanze all'epoca, il lavare i piedi, il lavare le mani, il cospargersi eh, con profumi e con oli, eh, c'erano queste usanze, ma, ma qui ci troviamo di fronte, fratelli e sorelle e amici, ad un gesto molto più significativo e profondo. L'unzione che Gesù aveva ricevuto in quel momento per mezzo di questa donna valeva come un'anticipazione del suo imminente seppellimento eh, vedete all'epoca le salme si deponevano nella tomba eh, venivano cosparse da aromi e di essenze profumate e quindi questa donna compì un gesto profetico lo, lo avrà fatto in modo incosciente? questo non lo sappiamo eh, qualcuno potrebbe dire come in modo incosciente si è mossa così da sola senza sapere quello che faceva ma vedete, fratelli e sorelle, mh, vi sarà capitato anche a voi, eh, a volte, di fare cose mh, che non ha, innanzitutto eh, mh, che avete sentito nel cuore di fare, ma non avremmo mai immaginato poi quello che avrebbero prodotto dopo. E, può succedere nella nostra vita, fratelli e sorelle, che lo spirito ci spinge a compiere cose, che noi non comprendiamo, che noi al momento non riusciamo a decifrare e a volte che neanche condividiamo, perché non fanno parte della nostra mentalità. Qualche esempio, mi viene in mente eh, l'Apostolo Pietro quando il Signore lo chiama ad andare dal centurione Cornelio, ve lo ricordate, credo che sia in Atti capitolo 10, e, mh, il Signore lo spinge ad andare e Pietro non voleva. Io, signore, io entrare dentro, insomma, case di incirconcisi, poi sappiamo la storia, mai si sarebbe aspettato Pietro che entrando in una casa, non, in una casa di un pagano, non solo avrebbe ricevuto la salvezza, ma anche il battesimo nello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, un piccolo inciso, forse stiamo uscendo un po' fuori tema, ma eh, fa parte del mio modo di predicare. Non limitiamo mai l'opera del Signore a causa della nostra mentalità chiusa. Anche noi oggi eh, stiamo facendo qualcosa di inusuale. Io non mai avrei pensato di predicare, eh, guardare uno schermo e predicare a delle persone e probabilmente se me l'avessero detto un po' di tempo fa non l'avrei neanche fatto. Ma oggi, oggi grazie all'aiuto dello Spirito Santo, ci troviamo qui a parlare di Lui attraverso uno schermo gloria al nome santo del Signore e Signore la mia preghiera a Dio è questa facci più sensibili alla guida dello Spirito Santo lo stesso Filippo lo stesso Filippo che si trovava oggi diremo in mezzo a un risveglio spirituale lo Spirito lo chiamò ad uscire da quel risveglio ed andare in una strada deserta per parlare ad un uomo Vedete lo spirito come si muove in maniera diversa da quello che noi pensiamo o immaginiamo. E allora quale deve essere la nostra attitudine? Eh, non chiuderci nella nostra mentalità. Abbiamo ascoltato una testimonianza, io ero cresciuta in un ambiente cattolico eh, dove ero stata eh, fermamente indottrinata e pensavo che quella era la verità. Non dobbiamo mai chiuderci in una religione mai fratelli e sorelle mai fare questo anche noi io sono cresciuto in un ambiente evangelico ma la mia mente non è chiusa nella religione noi seguiamo la parola del Dio la parola del Signore essa ci illumina vero fratelli e sorelle noi non ci lasciamo condurre dalle idee e dai pensieri dell'uomo noi vogliamo seguire il Signore poi le religioni lasciano il tempo che trovano Torniamo al nostro testo. Quell'unzione operata da Maria eh, portò, mh, da questa donna, scusate, portò sdegno nel cuore dei presenti. E, ci furono delle critiche, ma noi non vogliamo mh, soffermarci sulle critiche che, che gli fecero, questo non, non ci interessa, ma vogliamo andare subito al punto, al versetto 9, sulle parole di Gesù. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che Costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Fratello Alessio, nella preghiera, ha citato quel versetto di Matteo, capitolo 24, versetto 14, se non erro dove è scritto che questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo. E quello che il Signore Gesù dice. Sempre nel versetto 9, in verità io vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, e qui sta dando per scontato, questa è una parola profetica, fratelli e sorelle, sta dando per scontato che in tutto il mondo questo Vangelo sarà predicato e noi oggi, come è stato detto ancora, lo ripeto, nella, nella preghiera, attraverso i social, attraverso i cellulari, attraverso la televisione, attraverso la radio, questo si sta spandendo con una velocità terribile fratelli si sta avvicinando sempre di più il ritorno di gesù il rapimento della chiesa ma qui parla di una predicazione ben specifica fratelli qui non si parla di religioni qui si sta parlando del vangelo dovunque sarà predicato il vangelo ehm... A proposito del Vangelo. Leggiamo Vangelo di Marco, capitolo 16, versetti 15 e 16. Vangelo di Marco, capitolo 16, versetti 15 e 16. Queste sono le parole di Gesù. Questo è un comando che il Signore Gesù ha dato agli Apostoli. Andate per tutto il mondo. Predicate il Vangelo a ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato ora questi due versetti sono basilari fratelli e sorelle ci dicono tutto andate per tutto il mondo e predicate il vangelo poi più avanti dice chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato qualcuno ci dice ma perché voi non condividete il battesimo ai bambini ecco il motivo perché per poter essere battezzati per poter scendere nelle acque battesimali dobbiamo credere in Gesù e un bambino appena nato non ha bisogno del battesimo Gesù un giorno disse lasciate i piccoli fanciulli venire a me perché di loro è regno di cieli non hanno bisogno del battesimo andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo Vangelo significa la lieta notizia la buona notizia e la notizia è questa che Gesù è venuto su questa terra per salvarci fratelli e sorelle amici salvarci da cosa? da un'eternità senza Dio che noi ci crediamo o no esistono due luoghi non ce n'è un terzo non esiste un purgatorio o con il Signore per l'eternità o lontani da Dio per l'eternità e vedete l'annuncio del Vangelo non è che è importante è essenziale per la nostra vita cari fratelli e care sorelle nel Vangelo di Luca al capitolo 2 versetti 10 e 11 leggiamo una cosa importante sapete la prima predicazione intanto che i fratelli cercano il testo eh, faccio qualche premessa la prima predicazione del Vangelo non è partita dall'Apostolo Pietro ma è venuta direttamente dal cielo da un angelo del signore vangelo di luca capitolo 2 versetti 10 e 11 l'angelo disse vi ricordate quando l'angelo apparve ai pastori non temete perché io vi porto la buona notizia sentite qual è la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà oggi nella città di davide è nato per voi un salvatore che è il Cristo il Signore, che bello deve essere, sta deve essere stato quell'annuncio, state allegri, siate contenti perché oggi in questa città è nato per voi un Salvatore, il primo annuncio del Vangelo è stato fatto da un angelo, un messaggero venuto dall'alto, gloria al nome santo del Signore e gli apostoli hanno continuato sotto la guida dello Spirito Santo ad annunciare la salvezza in cristo così è iniziata così è iniziato l'opera dello spirito eh, ma con il tempo con il tempo purtroppo come diceva il nostro pastore anziano il tempo non gioca sempre a nostro favore eh, questo messaggio genuino venuto dal cielo è stato adulterato cambiato dai religiosi e dalle religioni non più un solo Salvatore, ma tanti intercessori. E questo è stato eh, motivo di, di, di perdita dell'efficacia del messaggio del Vangelo. Perché, mh, come diceva sempre il nostro pastore, che adesso è col Signore, vedete, dice, il Vangelo, il messaggio della parola di Dio, è come un medicinale portentoso. Se noi cominciamo a toglierci gli eccipienti, insomma gli ingredienti che lo rendono così perde d'efficacia e così è il Vangelo questa potenza che noi sappiamo che l'annuncio del Vangelo è potente a cambiare il cuore delle persone se noi cominciamo a togliere cominciamo ad aggiungere qualche cosa perde la sua efficacia ed oggi c'è tanta confusione perché la gente non sa più cosa fare dice ma perché dovremmo credere a voi ma infatti voi non dovete credere a noi Gesù un giorno ha detto io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me Gesù è l'unico mediatore tra noi e Dio e lo dice anche l'apostolo Paolo nell'epistola a Timoteo quindi se tu vuoi veramente sperimentare la grazia di Dio rivolgiti direttamente a noi al Signore Gesù lì dove sei eh, quando noi alteriamo come dicevo prima questa, questa parola eh, eh, essa perde proprio di efficacia Romani capitolo 1 versetto 16 queste sono le parole dell'Apostolo Paolo sentite che belle gloria a Dio Romani capitolo 1 versetto 16 infatti non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Lì il Vangelo è la potenza di Dio. Un giorno un uomo si rivolse a Paolo e Sila e gli disse così, Signori, che devo fare io per essere salvato? E questi due apostoli gli risposero, leggetelo poi a casa, Atti capitolo 16, versetto 31, credi nel Signore Gesù e tu sarai salvato. Tu avrai questa certezza della vita eterna. Oggi la gente si, si chiede e ci chiede come faccio io ad avere questa certezza? E la certezza te la dà il Signore Gesù quando tu gli permetti di entrare nel tuo cuore vado alla conclusione fratelli e sorelle perché non voglio stancarvi sta finendo un anno e ne sta cominciando un altro e ho letto non voglio banalizzare il messaggio della parola di dio eh, ma eh, ho letto un post su facebook mi sembra che diceva così se vuoi un anno migliore Fai entrare Gesù nel tuo cuore. Non è uno spot pubblicitario, non lo prendete come una cosa dove poter ridere. Scusate che vi dico questo. Se vuoi un anno migliore, se vuoi veramente un anno migliore, lascia entrare il Signore nel tuo cuore. Egli perdonerà tutti i tuoi peccati. Egli ti libererà da questi peccati. Ti darà la certezza della vita eterna, la vera gioia e la vera pace. Altro che regali di Natale, fratelli e sorelle, scusate se mi permetto di dire questo, non voglio disprezzare il Natale, ma sarebbe buono che noi accettassimo, tra i tanti regali che forse avete ricevuto in questo periodo, accettassimo il regalo di Dio che Egli ci ha fatto in Cristo Gesù, il dono di Dio che Egli ci ha fatto. Sai che il Signore ti ha donato qualcosa di meraviglioso? non disprezziamolo questo dono e eh, qualcuno potrebbe dire che devo fare io per non disprezzarlo bene allora vorrei che tu chiudessi gli occhi in questo momento insieme con me un attimino vogliamo chiudere gli occhi in questo momento probabilmente tu ti trovi a casa o in qualche luogo ti chiedono, sospinto dall'amore del Signore chiudi gli occhi e se puoi inginocchiati davanti al Signore Sappi che lo Spirito di Dio è vicino a coloro che lo pregano. Non c'è bisogno di andare in chiesa. Non pensare che quello sia un impedimento, perché come abbiamo ascoltato nella testimonianza, nella parola di Dio in Matteo, capitolo 6, versetto 6, è scritto «Ma tu chiuditi nella tua cameretta». Ebbene, lo Spirito del Signore è presente. È scritto in Apocalisse, capitolo 3, versetto 20, e sono le parole di Gesù, Ecco io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, sei tu che devi aprire la porta del cuore, sei tu che devi dire al Signore, Signore entra nel mio cuore, ti prego, nell'amore del Signore, fallo in questo momento. Gloria al nome santo del Signore, prenditi del tempo, prenditi del tempo per stare alla presenza di Dio, non t'alzare, non te ne andare in giro, prenditi del tempo in questo momento, fermati e fai questa richiesta al Signore con parole tue che vengono dal cuore vedrai che il Signore entrerà nel tuo cuore, entrerà nella tua vita, farà di te una nuova persona ti libererà da quelle cose, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio, ci sono situazioni dove nessuno può intervenire, ma il Signore sì, Lui sa come fare, Egli ancora oggi è l'Iddio Dio dei miracoli, Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Gloria al nome santo del Signore, alleluia, gloria al nome santo del Signore. Vogliamo spendere qualche minuto in preghiera, adesso darò l'audio a tutti quanti, e vogliamo presentare le persone che hanno ascoltato la parola di Dio, presentarle al Signore. C'è cioè qualcuno che sente sim. nel cuore di innalzare una preghiera alla oh. faccia. Alleluia, gloria al nome il santo Dio del, del Signore. Sì, oh Signore, gloria al tuo, gloria al tuo nome santo. Sì, sì. Gloria Gloria al tuo nome, il d'amore. Gloria al tuo Santo. Gloria al Signore d'amore dio d'amore alla fine di questa riunione canteremo quel cantico dio d'amore alleluia gloria al tuo nome signore gloria al tuo nome signore gloria a dio ch'è degno di gloria gloria alleluia grazie perché ci benedici gloria a dio, gloria a dio. Gloria a dio. Gloria a dio. Signore, sì. alleluia, <tell> alleluia, alleluia allora, ma che sia un anno alleluia. ricco di benedizioni possiamo vedere le salvezze battesi il spirito santo liberazioni alleluia oh per gloria a Dio alleluia, alleluia. alleluia. alleluia. Gloria a Dio, cuore di Dio, Gloria a Dio, grazie a Dio. Padre. Grazie, Signore, alleluia, Signore, grazie gloria a te Padre Santo, gloria qualcuno che vuole in alzata, vuole amato nostro, ti vogliamo continuare a ringraziare con tutto il nostro cuore perché tu sei un Dio meraviglioso. E per questo siamo qui davanti alla tua dolce e divina presenza, appunto perché tu sei, sei stato e sei sempre meraviglioso, Padre. Ti sei abbassato fino a noi, Padre, e ci hai resi dei tuoi figliuoli, oh Padre. E noi questa sera, Signore, ti vogliamo ringraziare ancora una volta per la tua dolce e divina presenza, per la tua parola che ci è data. Tra del tuo servitore padre o oh, signore falla entrare nel nostro cuore nella nostra mente in tutti noi stessi padre perché noi abbiamo bisogno di te signore perché senza di te non si può vivere tu sei la vera vita padre o oh, signore aiutaci a pregarti sempre intensamente con il cuore con la mente perché è un privilegio pregarti è un privilegio lodarti è un privilegio glorificarti perché tu ci dai la tua pace perché tu ci dai la tua tua gioia perché tu ci dai la tua serenità padre Oh, Signore, continua a farci comprendere la tua parola signore e faccela vivere signore perché la tua parola sei tu è vivente è presente è potente signore questa sera tanti ci stanno ascoltando padre apri la mente apri il cuore opera nel loro come hai fatto con noi, signore? Aiutala ad aprire il loro cuore a te, signore. Ancora ti preghiamo, signore. Manifesta mm. la tua gloria, con battesimi di Spirito Santo nuove unzioni di Spirito Santo guarigioni perché solo tu puoi guarire Signore solo tu togli l'angoscia Padre, solo tu dai la serenità e la vita eterna e noi ti vogliamo ringraziare, benedici tutti quelli che ci stanno ascoltando benedici noi presenti, benedici le nostre famiglie e ma noi ti diciamo grazie per quello che hai fatto per quello che stai facendo e per quello che farai perché tutto ciò non te lo chiediamo per merito ma nel nome del tuo santo figlio Gesù Cristo che tu l'hai elevato e innalzato in eterno Amen Gloria a Dio Gloria a Dio Gloria a al tuo nome. Grazie. Signora, grazie a te. Grazie a te. ringraziamo a te. Grazie a Grazie a te. Grazie alleluia, a te. gloria a Dio. Gloria a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie Amore grande, Alleluia. profondo e sublime, dice questo cantico. Questo è l'amore del mio Creatore. Alleluia. Suprime. Questo è l'amore del mio creatore, non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore. Gloria al nome santo del Signore, non c'è amore più grande, ehm, lasciatemi fratelli e sorelle ringraziare prima che ci lasciamo eh, alcuni fratelli che si sono impegnati, innanzitutto tutti voi per la vostra partecipazione, eh, grazie dell'incoraggiamento, pregate per noi e noi pregheremo per voi, eh, voglio ringraziare il fratello Alessio perché si è speso molto per eh, aiutarci la sorella Marina, tutti gli altri, la sorella Pina, insomma grazie a Dio, eh, Dio me ne renda. Poi voglio, eh, salutare, voglio salutare qui alcuni fratelli che hanno sulla chat Stefano, Aurora, Emanuele, Chiara, Costa, Giovanni Perego, Mimma, Mimma e Francesco, eh, Francesca Bulvino, Patrizia Dorio, Francesca Gioia, Sergio Serra, Patre Patrizia Andorio, già l'ho detto, Monica, Sergio Serra, l'ho detto Rita Cagliano, e Simboli Stefano, Francesca Pulvino, non so se qualcuno l'ha ripetuto, Yeshua King of Kings, eh, Gloria al Signore, Rosa Aquila, insomma si siete tanti, vi ringrazio di cuore e spero nel Signore che Dio vi conceda non voglio usare le, le frasi fatte che non mi piacciono, che Dio vi conceda, eh, sì, un anno ricco di benedizioni, ma che possiamo vedere un risveglio, fratelli e sorelle. Io per credo che eh, molti di voi sanno di cosa stiamo parlando. Mm, forse c'è stato un po' di assopimento in questo periodo, io non lo so, non lo posso dire, perché non è che sto nelle, case, eh, non non sto nelle vostre case. Ehm, però credo, Credo che questo è arrivato il momento, come diceva, come è scritto nel libro di Osea, è tempo di cercare il Signore. Se non sei battezzato nello Spirito Santo, cerca il battesimo nello Spirito Santo. Se hai ricevuto il battesimo, come me, chiediamo insieme una nuova unzione di Spirito Santo. E, e così, in questo modo, fratelli e sorelle, noi vedremo cose grandi. Adesso vogliamo chiudere gli occhi e lasciarci con la benedizione del Signore. Alleluia. Ed ora l'amore di Dio il nostro Padre Celeste, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, le consolazioni e la guida dello Spirito Santo siano su ciascuno, su ciascuno di noi e su tutto il suo popolo. Cari amati nel Signore, pace a tutti voi. Dio ci benedica.